L'Istat promuove il censimento, chiedo a tutti i nostri concittadini di partecipare, è un momento importante, dobbiamo sapere chi siamo, quanti siamo e soprattutto quanti ne possiamo ancora, tanti accogliere.